Hai teman-teman jelajah semuanya. Selamat datang kembali dan apa kabarnya nih semoga kalian semuanya sehat dan oke-oke saja ya. Nah, Bro Cana mau nanya nih, siapa sih yang tidak kenal Venezia? Kota air yang unik nan indah sekali. Pasti semuanya ingin mengunjunginya kan? Nah, kali ini Bro Cana akan mengajak kalian semua untuk mengetahui Bagaimana sih gondola itu dibuat dan dirawat? Nah, apa-apa aja yang perlu kita ketahui tentang gondola? Mari sama-sama langsung aja. Kita mengajak Brochan untuk menuju ke Squero. Let's go Brochan. Masih e' stato un po' molto buono quando la lancio un a Elena Tramontini. Allora Elena, è stato un piacere? Piacere mio. Uh, ci svegli, Com è, come è nata questa storia di, dello squero? Questo squero è stato fondato il 2 febbraio 1884 dal nostro presnò Domenico. Noi siamo la quinta generazione Tramontin. Wow. Dopo Domenico ci stato Giovanni. Il nostro nonno Nelis, il nostro papà Roberto, che è venuto a mancare quanti anni fa e quando è venuto a mancare il nostro papà abbiamo deciso di portare avanti la tradizione. Anche se abbiamo mai lavorato prima qua con il papà e non sappiamo ancora costruire una gondola da zero. Mm. Però ci dedichiamo molto alle riparazioni, eh, alle pitture, diciamo che è un po' la spa delle gondole. Ottimo, direi. Diciamo una, una storia lunga. Sì. Cinque generazioni. Una volete, dinastia. Una dinastia, esattamente. Allora, visto eh, usciamo qui. Eh, vogliamo sapere come costruire la gondola. Allora, la gondola, la prima cosa importantissima riguardo alla gondola è che è una barca asimmetrica. Mm. simmetria è la perché c'è tanto un gondoliere, solo una persona che muove la gondola. Okay. Quindi questo ha um, è stato costretto a modificare appunto lo scafo. Il fianco sinistro della gondola è più curvo di quello destro, in modo tale che quando il gondoliere buga, uh -huh. la gondola tende a a sinistra. Okay. Il fianco più curvo, una no, legge fisica, l'acqua quando lo tocca spinge la gondola verso uh -huh. destra. Queste due forze in contrappongo, e con un solo uomo, la gondola non gira su se stessa, ma va dritta. Ok, solo con un uomo. Se lì sì. non diciamo non si bilancia sempre il bilancio esatto non si affonda l'acqua no, no. e eh, allora un'altra domanda se comincia di senso c'è altre persone che va dentro in gondola c'è il problema o sempre stessa? no no no, no, no è il, quando le persone vanno in gondola è il gondoliere che decide dove si devono mettere non è per costa, non hai non è tranquillo Ok è... la durata come fare la gondola? Quanto allora, tempo ci vuole? Ci vogliono circa 5 mesi. 5, 5 6 mesi dipende. Allora, si parte eh, dal cantiere, che uh -huh. è un pezzo di legno che ha 136 anni, cioè lo stesso che, che ha fatto domenico. Dopo andiamo a vedere, giusto? Esatto, dopo okay. vi mostro tutto. Anche <ride> um, in Italia siamo chiamata manuale. E in Italia invece la gondola è un pezzo di legno dove. Si sì, sono a mettere le tre maestre, mm -hmm. che sono le tre costole principali della gondola, sì. che dopo vi faccio vedere tutto quanto. E da lì si cominciano a mettere i fianchi. Mm -hmm. Sono otto tipi di legni impiegati per la costruzione della gondola: sono otto tipi di legni diversi. Sì. Quindi ogni parte de della gondola hanno... ha un suo legno, sì, ogni, ogni suo essenza ha okay. la sua caratteristica. Perfetto. I Perfetto. fianchi sono sì. un pezzo unico di rovere. Mm -hmm direi che ci ha spiegato molto, molto meglio. Adesso facciamo vedere sì. la parte della gondola, va bene? Grazie, Elena. Questo è il cantiere costruito da domenico da 186 anni, ancora oggi si costruiscono le gondole qua. Questi qua sono uno, questo qui, il secondo, e lì c'è il terzo sono i, le tre dove vengono in poi inserite le tre maestre che vi avevo spiegato che sono dei pezzi della gondola che non vanno mai più, to più toccati rimangono così sono quelle che danno le misure di tutto il resto e appunto questo mi è stato fatto da Domenico il nostro trisnonno che è stato quello che ha un po' modificato appunto la gondola per l'ultima volta la gondola è lunga 11,10 m ed è largo 1,42 m. Se iniziamo dalla prua, questa parte qui è il succhetto, quello in tiglio che dicevamo prima. Questo qui è il fibon o specchio che è tutto in mogano, dove poi viene intagliato o no la, la gondola, perché è il gondoliere che decide come decorare la gondola. Poi ci sono questo trasto qui che uno dei cinque trasti che sono in ciliegio queste sono le nerve che sono in rovere e qua potete vedere tutte quante le ordinate della gondola la piana e il san Qua questa qui che vedete che è un po' più grande questa qua è una delle tre maestre da dove si inizia a costruire la gondola ce n'è una centrale, una prua e una poppa questo è l'altro tasto. Il secondo tasto, questo è il terzo, il quarto e il quinto. Questa qua invece è la pedana, come sta il gondogliere, che è in l'arice. E il fondo, che è un fondo piatto, come tutte le barche tradizionali veneziane, appunto perché a volte c'è talmente poca acqua nei canali che se ci fosse una chiglia si fermerebbero. Il fondo piatto, appunto, è adesso è stato, è, lo facciamo in compensato marino e la gondola è nera dal 1562 non per la peste ma è stata una legge che ha fatto appunto il DOGE il governo della Repubblica Veneziana ha deciso il colore nero per dare un basso profilo ma elegante alla gondola e ancora oggi c'è un limite massimo nell'uso dell'oro dei colori non è se voi in Venese voi potete con questa gondola prenotation ya. Jangan lupa Kanda bisa kunjungi di website-nya www.tramuntingondola.it. tramuntingondola.it atau bisa juga hunting di Instagram-nya Facebook-nya kan? Facebook juga atau searching di Google ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Lena mengenai seluk-beluk bagaimana lahirnya sebuah gondola hingga bisa menjadi semestris hanya dengan satu gondola yang menyupirnya ya. Nah, sepertinya sudah jelas juga bahwa 5 generasi wow merupakan sebuah dinastia ya. Jadi memang benar-benar bersejarah. Dan semoga ilmu pengetahuan yang tadi sudah diburukan oleh Helena kepada kita semua semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan tidak hanya menaiki gondola tapi Anda juga mengetahui sejarah gondola bagaimana lahirnya. Saya Brochan dan Helena Tramontin. Grazie di tutto. Ciao.